La meditazione della salita è una delle pratiche più belle da fare in città. Cominciamo. Devo andare al sesto piano e quindi ne approfitto. Sarà anche un ottimo esercizio fisico, peraltro gratuito. Salgo. Mentre salgo le scale non penso ad altre cose ma mi concentro unicamente sulle sensazioni del corpo. Sento che il mio respiro si fa via via leggermente più faticoso. Sento quali sono i muscoli del corpo che stanno lavorando. I muscoli delle cosce lavorano più degli altri, sento anche i polpacci, il mio corpo si manifesta pienamente in questo momento, siamo tutt'uno con la mia mente, non c'è separazione, sento come si modificano queste sensazioni. Respiro con sempre maggiore fatica, anche se sono abituato a fare le scale. Ecco, sono arrivato. Mi fermo, chiudo gli occhi. Sento che il cuore batte molto forte. È una sensazione particolare, che ho già provato tante altre volte, senza farci troppa attenzione. È qualcosa di simile a quello che si prova quando si ha paura. O anche quando si sta in presenza di una persona amata. Le emozioni si manifestano attraverso il corpo. Non anche dei punti in comune. Ecco, sento che la, il cuore, il battito cardiaco, pian piano si affiorisce. Il respiro si normalizza e rimango in attesa ascoltare le sensazioni del corpo finché non tornano come quelle di partenza. Bellissimo. Sono in pieno contatto col mio corpo, con le sensazioni.